La formazione online del placement, il colloquio. Complimenti. Se hai ottenuto un colloquio significa che sei già a buon punto nel processo di selezione perché solo il 10% delle candidature vengono portate fino al colloquio. Le modalità selettive cambiano molto in funzione delle dimensioni dell'azienda e della posizione ricercata. Quindi ti puoi trovare a fare un colloquio di gruppo, un colloquio motivazionale, un colloquio conoscitivo. Comunque nella maggior parte dei, pa dei casi si parte con un colloquio individuale. A cosa serve il colloquio? Allora la persona che ti sta facendo la selezione ha già letto il tuo curriculum vitae che va già bene per quella posizione. Quindi Attraverso il colloquio vuole capire se effettivamente il tuo profilo è adatto e quanto, quali sono le tue competenze, come ti esprimi. Vuole valutare qual è la tua, il tuo livello di motivazione e anche per te è un'occasione. In quel momento l'azienda seleziona te, ma anche tu selezioni l'azienda e la posizione, se ti piace, se ti interessa. Allora, non è un esame, è un momento di fortissimo stress, questo senza dubbi. Però non ci sono risposte giuste o sbagliate. Ci sono le conoscenze, le competenze, le risorse ed esperienze che collimano o meno con quella specifica posizione. Non c'è nulla di personale in questo. Se a parità di competenze eh, arriva una persona che è di madrelingua, della lingua eh, veicolare dell'azienda passa avanti e in questo non c'è nulla di personale. Quindi questo però non significa che tu non ti debba preparare perché ci si può preparare per il colloquio. Non lasciare nulla al caso. Rileggi con attenzione l'offerta per la quale ti eri candidato o candidata eh? e che nel frattempo non avrai perso. Quindi quando ti candidi per un'offerta, archiviala, scrivi dove l'hai trovata, quando l'hai trovata, che tipo di candidatura hai fatto e la tieni da una parte. Così nel momento in cui vieni eh, eh, chiamato per un colloquio telefonico ti ricordi di cosa si sta parlando. Studiati bene il profilo professionale, web content editor per esempio, eh, chi è, che cosa fa, eh, che tipo di contratto ha normalmente, ok? Quindi qui basta fare una ricerca. Rileggi bene il tuo curriculum e portalo con te in cartaceo, non in chiavetta. Chiediti cosa ti ha spinto a candidarti e qual è la tua motivazione perché sicuramente ti verrà chiesto. Cerca di pensare a quali domande faresti tu per capire se una persona è adatta per quella posizione. Preparati anche sulla persona che ti farà il colloquio. Cercala su LinkedIn, eh, cerca se trovi dei video, delle presentazioni. E ricordati che farà lo stesso. Quindi metti su Google il tuo nome e cognome. Guarda che succede, Guarda, riguarda i tuoi profili social. Eh, rinfresca il tuo profilo LinkedIn e degli altri profili decidi cosa, cosa lasciare pubblico e cosa no. Studiati bene l'azienda, le dimensioni, la storia, i prodotti, eh, l'immagine dell'azienda, quali sono i competitors, eh, qual è la sede principale, proprio in che paese è, eh, come è strutturata l'azienda. Quali sono i valori e le politiche? Come funziona la carriera e come funziona il processo di selezione? Questo, tutto questo normalmente si trova nel sito dell'azienda. Il selezionatore non è un nemico da combattere. In quel momento siete esattamente sulla stessa barca, perché il suo lavoro è trovare il candidato giusto per la posizione giusta e fare questo presto e bene. Lui o lei desidera che tu sia la persona adatta quanto te, perché dovrà rendere conto a qualcun altro che giudicherà i suoi risultati e in quanto tempo li avrà raggiunti. Allora, come ci si veste per il colloquio? Eh, ci si veste in maniera, eh, diciamo, in linea con il ruolo e con l'azienda, quindi anche qui nel sito aziendale ci si può fare un'idea di qual è l'immagine dell'azienda, eh, dai la mano in maniera ferma, non troppo forte, sorridi, mantieni il contatto visivo senza fissare, cerca di mantenere una postura morbida, non dire bugie, poi ci torniamo, non parlare male o in tono lamentoso di esperienze precedenti, colleghi, docenti, questo mai, cosa pensi tu quando appena conosci una persona questa persona comincia a parlare male dei suoi vicini di casa, dei suoi colleghi, della sua università eh, di tutto quanto. Eh, ascolta bene le domande, ascolta attivamente e fai domande pertinenti. Per ogni domanda che ti verrà posta c'è una motivazione precisa di solito, quindi abbi fiducia nella professionalità di chi ti sta di fronte. E dimostra la sua. Questo è un vero e proprio colloquio professionale da cui tu puoi imparare delle cose eh, anche indipendentemente da come andrà poi la selezione. Prendi sul serio la cosa e se vuoi che eh, essere preso, presa sul serio. Mi parli di lei? Allora questa domanda c'è sempre. Okay? Che sia un colloquio individuale, che sia un colloquio di gruppo, quindi quando all'inizio si fa un giro di presentazioni, che sia un brevissimo colloquio a uno stand, a un career day. Mi parli di lei, c'è sempre. Quindi è opportuno prepararsi a casa uno schema. La tua formazione, a partire dal corso attuale, i momenti salienti. Dipende dalla posizione, ma può essere la tesi di laurea, o un esame in particolare, o un laboratorio, o un tirocinio. Um, esperienze extrauniversitarie, lavori, lavoretti, stage, volontariato, associazioni, aver fatto il tutor, essere rappresentante degli studenti. Quindi quali sono le cose importanti per te? Cosa ti piace fare? Mm, qui eh, tu eh, in due o tre minuti stai raccontando in qualche modo una storia che deve avere un capo e una coda okay? e deve possibilmente dare anche un'immagine, lasciare qualcosa di... Quindi puoi raccontare se per te sono, è importante un tuo interesse, una tua passione. Quali sono i tuoi obiettivi? Cioè a che punto sei e verso dove vai? qual è la tua motivazione come è nato l'interesse per quell'azienda cioè che ci fai lì mm? meglio non impararsi a memoria questo discorso perché altrimenti si sente che hai imparato a memoria e eh, ricordati che il selezionatore ha già letto il tuo CV quindi mi parli di lei non deve essere una ripetizione di tutto il curriculum per filo e per segno ma dare qualcosa in più fai esempi, racconta episodi. Nel momento in cui la persona che ti sta facendo delle domande vuole ricercare certe competenze in particolare, la cosa mm, più efficace per farlo è farti raccontare un episodio. Quindi mm, perché le competenze trasversali non si imparano a scuola, no? si imparano nella vita. Quindi se io voglio sapere se tu hai problem solving, se tu hai buone competenze relazionali, quello che mi conviene chiederti è mi racconti un episodio in cui hai risolto un problema, mi racconti un episodio in cui attraverso la collaborazione con gli altri ha raggiunto un risultato. Quindi ti conviene, anche se non ti puoi pre preparare a tutte le domande possibili e immaginabili, però... Eh, ti conviene pensare a qualche episodio e pensare a qualche episodio che, sia, eh, che riguardi lo studio o il lavoro, perché entrare in mh, argomenti che riguardano la tua vita personale e familiare potrebbe poi farti entrare in uno stato emotivo mh, che ti crea maggiore ansia, quindi la, mh, episodi che riguardano lo studio o il lavoro, le associazioni, insomma, cose abbastanza neutre. Qual è il suo obiettivo? Dove si vede tra cinque anni che è una domanda sull'obiettivo sempre? Qui nasce sempre, insomma questa domanda è molto molto spinosa. Mettiamo in chiaro una cosa, chi fa la domanda sa benissimo che quando si è giovani spesso non si hanno obiettivi specifici, questo se lo ricorda. Mh? Ehm, quindi quello che tu ti devi chiedere, che cosa vuole, che cosa vuole sapere? Mh? Um, ha bisogno di sapere se fai sul serio, cioè se resterai, se quell'esperienza è quello che vuoi. Perché se tu ti candidi per il controllo qualità, ma quello che vuoi nella vita è fare ricerca, è, è molto facile che nel momento in cui troverai qualcosa più vicino alla ricerca te ne andrai. Quindi non, il fatto che il selezionatore e la selezionatrice vogliano... Um, vogliono che tu sia la persona giusta e che tu stia bene in quella posizione, non è perché sono buoni, è perché mh, questo significa che resterai e che lavorerai meglio, ok? Quindi se non hai un obiettivo specifico puoi anche rispondere un pochino in maniera più generica, cioè mi piacerebbe fare un lavoro che mi permetta di, mi piacerebbe ritrovarmi in un'azienda che mh, dieci domande eh, qui abbiamo messo mh, quelle che ci sembrano più frequenti quindi mi parli direi senz'altro perché si è candidata per questa posizione perché dovremmo assumerla qual è la sua massima aspirazione in cosa si considera bravo che tipo di persona è lei punti di forza punti deboli cosa sa della nostra azienda come ha trovato questo annuncio queste domande le possiamo provare perché al placement facciamo simulazioni di colloquio e eh, le facciamo anche specifiche cioè sull'azienda su un'azienda specifica o su un profilo specifico questo ci permette di andare un pochino più in profondità rispetto a un semplice colloquio conoscitivo e le possiamo provare in un luogo sicuro e poi vediamo le tue risposte insieme decidiamo cosa andava bene, cosa puoi migliorare, eccetera. Quindi è un vero e proprio allenamento. Esperienze negative. Questo è un nodo del colloquio. Perché tutti noi nella vita abbiamo fatto delle esperienze negative. Un corso di studi che hai capito che poi non ti piaceva. Eh, hai cambiato università, hai cambiato città. Un lavoro in cui non ti trovavi bene. Quindi dal curriculum nasce spontanea la domanda perché ha cambiato corso di studi, perché ha lasciato il suo ultimo impiego. Se ti trovi a parlare di queste esperienze negative, non è che devi mentire assolutamente, però ti devi concentrare sul positivo, cioè stare poco sul problema e molto di più sulla soluzione. Cioè perché hai deciso di cambiare lavoro? Non stare a lamentarti no? perché eri insoddisfatto, perché il capo era cattivo, perché i colleghi erano antipatici, eh, eccetera, eccetera, ma che cosa cercavi, cioè perché sento il bisogno di crescere in un'azienda di respiro diverso, eh. Okay. oppure ho cambiato università non perché ero insoddisfatto, perché i professori non c'erano mai, perché, ma perché il nuovo Ateneo poteva offrirti una formazione in lingua inglese, o perché eh, l'ambiente, perché la città ti permetteva di continuare anche a danzare. Hm? Quindi, cosa ti permette di fare l'esperienza successiva? Questo anche nelle domande comportamentali. Cerca episodi che siano andati a finire bene. Cioè, quella volta in cui avevi un problema eh, mentre ge gestivi un evento e come l'hai risolto. Quella volta in cui c'era un problema relazionale nel tuo gruppo e come l'avete superato. Ok. Allora, interessi personali. Attenzione alle bugie il selezionatore potrà farti domande su tutto quello che hai scritto nel CV e a volte si cade proprio sugli interessi personali perché si reputano poco importanti ma ehm, a volte anche proprio per rompere il ghiaccio, per metterti a tuo agio il selezionatore ti può fare domande sui tuoi interessi personali e tu quindi innanzitutto devi aver detto la verità sul CV quindi se hai scritto mi piace leggere ti chiederà che cosa leggi, che libro hai sul comodino e di quell'autore, che cosa hai letto. Se scrivi mi piace viaggiare, deve essere vero, perché ti chiederà che tipo di viaggiatore sei e che viaggio vorresti fare, se ti ehm, danno un, un viaggio, un premio da 10.000 euro, che viaggio fai. Um, perché c'è differenza tra un viaggiatore backpacker e un viaggiatore eh, da crociera. Eh, e qui di nuovo non è che uno è meglio o peggio, però eh, si approfondisce al colloquio. Quindi quello che scrivi nel curriculum deve essere vero e tu devi aver voglia di parlarne, perché non sai mai poi chi hai di fronte. Se tu scrivi che ti piace giocare a scacchi, magari ti trovi di fronte un campione mondiale di scacchi. Mm? Ok. Di solito sul finire del colloquio si chiede se hai delle domande. Eh, il colloquio è un momento di scambio, quindi fare domande è opportuno. Eh, se non ne fai sembra che tu non veda l'ora di andartene, che magari è anche vero, però ehm, eh, fare domande indica motivazione, quindi possono essere domande eh, sulla formazione, sulla crescita in azienda, ma anche più specifiche, qual è la sua giornata lavorativa, oppure su quella eh, posizione, no? se è una posizione che c'era già, se è una posizione nuova, le esperienze da fare in azienda, il clima in azienda. Mm? Allora, da un buon colloquio si esce senza grandi domande in testa, cioè l'azienda seria ti spiega anche i dettagli sul contratto sul tipo di lavoro eccetera se esci con tante tante domande da quel colloquio parliamone ok il colloquio finisce quando lasci l'edificio quindi sorridi ringrazia dai la mano mh, di nuovo con un contatto un breve contatto visivo Chiedi pure quali saranno le modalità e i tempi di risposta, perché lo puoi chiedere, anzi te lo dovrebbero dire loro. E dopo una decina di giorni, un paio di settimane, puoi anche rifarti vivo o viva. Tutto questo è indice di motivazione. Al placement office trovi consulenza sulla ricerca attiva del lavoro, quindi su tutti i passaggi del processo di selezione. E sul colloquio di gruppo facciamo delle simulazioni durante l'anno e eh, puoi eh, prenotare un. Eh, un eh, scrivendo a me, a Cristina Rubegni, eh, chiocciolonesi.it per prenotare una simulazione di colloquio individuale.